piccola e molto parmaurita, no, come abbiamo scelto di fare quest'anno, però... E ora cominciamo la sessione meno generalista, parliamo in maniera più specifica di argomenti legati all'informatica e al Linux. Uh, io introduco con, tra uh, virgolette, su HTML5, che è il nuovo standard di HTML, quindi di formati per il web. E che più che essere un solo linguaggio ormai è quasi un uh, uh, pochetto di tecnologie che si vanno a utilizzare poi uh, ci sarà Paolo Faegli del Lug che parlerà di Pappi Linux una distribuzione che tutti amiamo perché va in 200 MB e permette di utilizzare computer strategico come se fossero nuovi poi abbiamo uh, uh, Leo e uh, Pietro che ci parleranno Leo di Drupal che è un CMS particolarmente performante, particolarmente famoso, per cui open source che ha avuto più successo nel mondo. Uh, oh, la, uh, Pietro invece ci parlerà di Latec, che è un programma in diretta concorrenza con Open Office. È un'alternativa un po' più però. Uh, permette di ottenere dei prodotti che tipograficamente hanno veramente una qualità invidiabile insomma. Uh, abbiamo tutti quanti ammirato e invidiato la tesi di Pietro per come era impaginata e poi dei processi che lui ci ha descritto per farla. Eh. Eh, che se uno è minimamente smanettone poi si diverte anche a seguire queste cose a labere e Leo che poi ci parlerà ancora in ultima fase di licenze software che comunque sono un argomento nell'ambito Linux che è importante che Linux abbiamo detto già stamattina non è solo una tecnologia ma è una quello che è una tra virgolette way of life, un sentimento è qualcosa che va oltre la semplice informatica comprende l'etica, comprende la giurisprudenza comprende Tanti altri elementi della vita di tutti i giorni. In tutto questo vi ricordo che sempre l'offerta del giorno serve a sostenere l'associazione. È vero, non c'è magari una diretta corrispondenza tra quello che può essere il peso economico e quella che è l'offerta, però abbiamo bisogno di sostenere, ci autososteniamo completamente come associazione. Offerta del giorno, maglietta di quest'anno con il flame Open Your Mind, Open Your Code, con la scritta Linux del 2013, il numero 42 perché ci sta sempre bene 42. Eh... E non lo dici perché perché ormai eh, no, eh, eh, ormai dovremmo sapere tutti perché ci piace il 42, so tempo, tempo, tempo, so, 20 so, euro, so, so, uh, maglietta più tessera la per la tutto, la tutto è la quanto la il 2014 insomma. <ride> <ride> uh, Rinnoviamo l'altro invito, è quello là di, uh, per quanti non sono degli abituati, sappiate che tutti i giovedì sera dalle 9.30 uh, fino a mezzanotte più o meno, il Parma Linux User Group si vede qui al circolo Argonne. Abbiamo la rete, la rete Argonnet che abbiamo diciamo, creato ad hoc per la struttura Argonne. Ci sta uno dei principali autori del progetto Argonnet che okay, è Luca Corradi che tutti ringraziamo e lui ci ha messo la mente le mani mi ha veramente faticato tanto personalmente eh, eh, chi è del Luca ovviamente avrà la password per accedere alle targonne eh, quindi si può lavorare anche con condividendo l'esperienza di rete in rete se è necessario eh, tutti i giorni tutto questo davanti genererà una qualcuno di rankinizio esatto. okay. detto questo iniziamo a parlare di HTML5 vado stringatissimo sulla prima parte perché non è questo il caso non è questo il momento di parlarne però HTML che cos'è? HTML è uno di quei bei prodotti della mentalità open source che ci piace di cui ci piace parlare oggi abbiamo parlato di Linux, la più grande comunità, il più grande progetto di sviluppo collaborativo del mondo Abbiamo parlato di Apache Open Office, dicendo forse è il secondo più grande progetto di sviluppo collaborativo del mondo. HTML è una tecnologia che nasce per mano di un ricercatore del CERN, che allora era un semisconosciuto, oggi pensate che è incluso fra le 100 personalità più importanti mondiali del Novecento, si chiama Tim Berners-Lee, che negli anni Ottanta Sfruttando una postazione Next, che era praticamente l'azienda che ha fondato Steve Jobs quando fu cacciato dalla Apple, uh, sfruttando una, e ha inventato questa, questa azienda, con questi PC, si chiamavano i Next, che erano improponibili per un, un, un utente normale, perché costavano, allora parliamo di 10.000 dollari, però furono presi da grosse istituzioni perché erano particolarmente performanti uh, Tim Berners-Lee grazie a una postazione Next che oggi è conservata And così com'era in una teca al CERN io l'abbiamo <ride> vista nel sì, cioè museo a un certo punto c'è la teca per il Next usato da Tim Berners-Lee comunque c'è questa utilizzando questa postazione Next ebbe l'idea di, di pensare a un Forse facciamo un inciso. Assolutamente. Pubblicità look. Due persone che lavorano nel CERN sono nostri iscritti e attivi. <ride> Voglio vedere quanti i sono del CERN. Bello eh. Bello. Eh. Insomma, Tim Berners Lee prese un subset, cioè un sottoinsieme di una tecnologia che si chiamava SGML. SGML sta per Standard Generalized Markup Language. Tra l'altro per chissà quale caso la S e la G sono anche le iniziali dei cognomi degli inventori di SGML. Guarda che, che caso, che ah? come si chiama la Ah, per tutte e quattro dovete fare. Ah, tutti e quattro. Ero rimasto a Golfar? No, erano in quattro. Di a imparare comunque? Presero questo e inventarono questo linguaggio che si chiamava linguaggio di marcatura ed è simpatico leggere le cronache perché proprio uno degli autori, Goldfarb, diceva: ero alla ricerca di qualcosa che mi permettesse di costruire un documento senza doverlo dettare a una segretaria con tutti gli errori e poi rileggerlo dalla mia segretaria con più errori di quelli che c'erano in dettatura. Eh, che mi mi permettesse di costruire autonomamente questo documento strutturandolo. Parliamo degli anni 60, eh? cioè, quindi, qualcosa molto lontano dalla prospettiva che abbiamo oggi del PC dove ti siedi lo accendi e hai l'editor di testo. Eh, era la, la norma era per produrre un documento: dettarlo a una segretaria che a sua volta lo dettava ad altre segretarie e quindi lo facevi girare, poi magari col ciclostile tra le varie sedi della tua azienda nel mondo erano ingegneri IPM in e avevano questo problema di dover condividere della documentazione tra la sede di Los Angeles, quella di Tokyo e quella di Londra e avevano la necessità che questa documentazione fosse sempre uguale Inventano questa cosa che chiamano un linguaggio di marcatura chiamato SGML che è un clamoroso insuccesso, essenzialmente perché non esce mai dai limiti dell'utilizzo aziendale in IPM se non che negli anni 80 Tim Berners-Lee ha un'idea, diceva prendiamo SGML, scremiamo tutto ciò che non serve e teniamoci solo ciò che può essere utile a costruire degli ipertesti da condividere in rete, sulla rete internet, che allora insomma, iniziava negli studi di ricerca ad essere utilizzata comunemente e poi si è allargata a tutta la popolazione. Uh, per cui chiama questa, questo subset di SGML HTML che sta proprio per Hypertext Markup Language linguaggio di mar marcatura ipertestuale probabilmente Tim Berners-Lee se avesse saputo quanta diciamo, spazzatura in rete nata anche grazie a HTML forse ci avrebbe fatto un pensiero fortunatamente non lo ha fatto e non lo sapeva perché Forse a 30 anni di distanza, scremando tanta spazzatura, possiamo dire che il vantaggio è stato maggiore di quelli che sono stati inizialmente i costi iniziali. HTML ha avuto la sua evoluzione, esiste attualmente, uh, è uno standard, no? non è una legge: nel senso che io posso proiettare su internet tramite un software che si chiama Web Application Server un documento in qualunque lingua, quindi qualcosa. In anche tramite un sistema che io scrivo personalmente detto questo però HTML si è affermato come standard e come standard poi ha, è stato anche, si è anche tentato di modificarlo di, oppure di introdurre degli elementi proprietari fortunatamente senza successo nel senso che la base dell'HTML è rimasta <coughs> la stessa, libera, utilizzabile liberamente perché questo è stato il principio di invertersi sì. che io creo questo subse, ma lo rilascio liberamente a tutto il mondo in modo che vediamo che succede il mio obiettivo principale è far scambiare documenti per testuali poi ne è nato tutto il resto, tutta la parte commerciale eh, ludica che, che può esserci attorno HTML ha attraversato insomma, varie, varie fasi uh, tre forse sono i momenti che possiamo definire milestones eh, HTML3, XHTML e ora HTML5 uh, HTML3 ha dovuto il suo successo al fatto di essere un linguaggio sostanzialmente sgrammaticato uh, vi faccio un esempio se io parlo con il mio amico Pietro e gli dico io ho andato Pietro capisce che io sono andato Però pensa in sé che io sia ignorante ma capisce il senso del mio discorso per cui tendenzialmente vuoi anche non interrompermi e mi lascia andare perché alla fine il mio discorso quadra nella sua testa l'idea di HTML è un po' la stessa cioè non ci serve fare qualcosa HTML3 Fare qualcosa di strettamente uh, funzionale o di del, del, del rigettare delle regole, possiamo anche fare qualcosa che va avanti anche corrompendo le regole iniziali. XHTML tira un po' le redini, quando viene fatto XHTML, si fa aderire, ovviamente procedo per grandi passi e semplificazioni. Si fa aderire HTML a uno standard molto più stringente che era quello di un altro mm, subset più largo di uh, html ma più piccolo di sgml che va sotto il nome di xml uh, xhtml tira le redini e crea un linguaggio molto più da una serie di regolamentazioni più strette però che succede? che per tirare troppo le redini poi si crea un linguaggio che ha una serie di uh, elementi che ha una logica umana e funzionano poco bene ad esempio una serie di ridondanze, dover ripetere delle parole inutilmente, dover ripetere dei segni inutilmente. Ora, se fate una cosa che sono 50 righe di codice, il problema di ripetere una parola due volte non è così pregnante. Ma se le righe di codice cominciano a essere 1500-2000, il problema di dover ripetere una parola inutilmente comincia a essere uh, problematico. Quindi HTML5, nasce dopo, negli ultimi anni dopo. e ancora non è uno standard uh, stabilizzato, ancora è una serie di raccomandazioni, siamo un passetto prima dello standard una, però si afferma rispetto a un'altra tendenza che sembrava essere XHTML 2.0 uh, a un certo punto lavorano due gruppi separati XHTML 2.0 perde questa tra sfida sulla compatibilità dei formati comincia ad affermarsi a HTML5 e tra virgolette alate eh, anche per volontà della, della Apple, perché contemporaneamente in quel periodo eh, Steve Jobs entra in rotta con la Adobe per eh, la eh, compatibilità dei formati flash sui dispositivi Apple. Siccome era una persona che eh, se la legava abbastanza al dito, praticamente entrato in rotta con Adobe gli dice, allora io praticamente cerco in qualche modo di spingere qualunque tecnologia mi permetta di scavalcarvi. In quel momento la tecnologia sembrava essere HTML5 perché si proponeva l'obiettivo di superare la dipendenza del, uh, da, uh, per i formati multimediali da un agente esterno, ma ricondurla allo user agent, cioè al browser, tramite una procedura più semplice. E infatti, anche per volontà Apple, HTML5 ha avuto una forte accelerazione. L'altra forte accelerazione è stata lo sviluppo del mercato mobile. HTML5 nasce proprio con questa prospettiva, quella di essere compatibile su web e su mobile. E andiamo a vedere un po' come si fa. Ora, Prendetevi conto che questa è una presentazione veramente stringata, stringata, stringata, e io ho cercato di prendere gli elementi che più possono interessare di prima kitto, poi come dicevamo oggi, vorremmo veramente organizzare tutta una serie di corsi per il prossimo anno, se ce la facciamo, forse uno di questi potrebbe essere un qualcosa di più approfondito su HTML5 e tutto quello che ne deriva, perché come abbiamo detto uh, si è fatto. Un mm, passo avanti dal linguaggio non è più un linguaggio che in qualche modo funziona in maniera a sé stante, oddio funziona ma non ha gran senso. Funziona se viene messo insieme a tante altre piccole tecnologie, che saranno il CSS versione 3, cioè i fogli di stile, che sarà J, uh, i framework i JavaScript, in particolare ce n'è uno oggi che va per la maggiore, si chiama jQuery. Allora, come dicevo, vengono rese più stringenti le regole per la strutturazione del testo in capitoli, paragrafi e sezioni. Cioè, che succede? C'è stato un allentamento sulle regole per quel che riguarda la forma e l'organizzazione della pagina, però poi ci si è resi conto che se un pezzo di una pagina è un articolo, perché non definirlo articolo sin dal primo momento, ma definirlo paragrafo semplice e poi farlo definire articolo da qualche altra entità? Quindi è vero, io posso creare un paragrafo in quanto tale, con il vecchio taglio P di HTML, però con HTML5 posso dire a ah, un pezzo di, di, di contenuto della mia pagina tu sei un articolo con il tag article e quello più corretto che non definiamo semplicemente P uh, vengono elementi, introdotti elementi di controllo per i menu di navigazione cioè che significa che uh, se io, uh, il menu di navigazione ormai è uno standard all'interno dei siti web non lo era dieci anni fa, 20 anni fa quando era, uh, si era in un certo modo agli albori in questa tecnologia vi e... faccio l'esempio banale quando sono su un menu di navigazione sono all'interno di una pagina del sito magari mi distrago vado a fare altra cosa quando torno ho interesse di sapere che sono su quella pagina che corrisponde a quella voce di di navigazione quella voce di di navigazione sarà attiva rispetto alle altre che potremmo definire spese. ecco questa è una caratteristica di html5 che permette di definire un pezzo di codice come codice attivo oppure è una, un rimando a del codice che non c'è in quel momento. Uh, vengono migliorati e stesi gli elementi di controllo per i moduli elettronici. Questa non la trattiamo proprio perché parliamo di form, vi basta semplice, un semplice input. Vengono introdotti degli elementi data type, che è interessantissimo, perché se io in un form devo inserire un numero ho tutto l'interesse che ci sia subito un elemento di controllo che blocchi l'utente che anziché inserire un numero mi vada vale a inserire una parola che sia ad esempio admin. No, tu la devi scrivere 1, 2, 3, 4. Allora con HTML5 posso già fare un primo controllo affinché l'utente scriva realmente 1, 2, 3, 4. Uh, uh, ah, elementi specifici per il controllo dei contenuti multimediali, ho detto prima, i tag video e audio che vanno a praticamente definire un pezzo, un link remoto che è un video e non ho più bisogno di emendare il codice del videoplayer come succede oggi quando per esempio volete uh, condividere un video di YouTube su una pagina internet, no? La pagina web. Uh, non c'è più bisogno di questo con HTML5 che taglio video e viene delegato al mio user agent, quindi il browser, sia iphone sia, sia, sia Explorer, il compito poi di darvi un player per quel tipo di video. Deprecate, eliminate alcuni elementi, è normale, dopo 8 anni si fa una cernita, questo mi serve, questo non mi serve, e lo mando via. Uh, vado più veloce uh, l'altro elemento interessante secondo me è questo viene introdotta la geolocalizzazione è a da qualche anno che una delle cose più comuni in assoluto sulla rete sono le mappe quindi perché non introdurre degli elementi per gestire queste mappe nel linguaggio originale perché delegare un altro linguaggio a fare questo mio lavoro viene inserito un sistema di uh, storage dei dati che è più performante dei cookie che permette che cosa? banalmente, se io faccio un'app che deve funzionare anche sul cellulare e quest'app ha uh, mh, bisogno di dei dati, di database alle spalle con la 5 è possibile scaricare interamente non solo il contenitore ma anche il contenuto e io potrò utilizzare quest'app come se fosse un sito, come se fosse... In locale sul mio cellulare. Uh, ah, sì, L'ultima novità di rilievo è stato semplificato il type, il dock type. L'adock type era una delle tragedie più grandi, prevalentemente, insomma, non si sapeva mai, o meglio, non si sapeva perché poi alla fine andavi copiavi e la incollavi, avevi in là, sapevi che dock type avevi utilizzato, però mi sfidavo a imparare a memoria come si costruisse un doctype <ride> invece con html5 io scrivo doctype html punto e così inizia il mio documento ora uh, senza andare a andare siccome il motto è sempre quello di non reinventare mai la ruota la maggior parte di questi esempi li trovate così come stanno sulla guida la fantastica guida html5 che c'è su html.it da cui io ho tratto quelli che mi sembravano gli elementi di maggior rilievo per una presentazione stringata Allora, il tag classico come funziona? No? C'è un, tag... un tag di apertura c'è del contenuto e c'è del tag di chiusura c'è un tag di chiusura che rispetto a quello di apertura ha una slash prima poi c'è un tag poi esistevano dei tag vuoti un tag che non ha una chiusura necessariamente e poi con xhtml erano stati introdotti i tag autochiudenti che la slash ce l'hanno alla fine con html5 è stato fatto un passo indietro non esistono più tag autochiudenti cioè è il guard browser che deve capire se il mio tag è più vuoto o è più cliente. sono stati reintrodotti i tag in minuscolo prima erano stati vietati sono state eliminate le ridondanze con la versione XHTML per scrivere che un in campo in era checker devo fare checker uguale checker -in. inutile l'HTML html 5 scrive la sua semplificazione in alto c'è cioè come si faceva il tag style nelle precedenti versioni cioè se dentro style io mettevo un css devo dire il tipo di testo è css ma siccome in style io metto sempre solo un css non potrò mai mettere altro allora non ha senso per cui il nuovo tag è questo idem per javascript perché devo scrivere che type test javascript quando mi collega a un javascript e magari dentro qua metterò un javascript scriviamo quindi semplificato l'altro elemento carino è l'attributo jolly data questo è veramente carino nel senso che io dietro data posso scrivere qualunque cosa data cane età 5 anni questo tipo di attributo viene automaticamente interpretato dal javascript se lo vado a richiamare come un oggetto che ha il nome senza il meno ma con le parole scritte in came case. Quindi, se io volessi richiamare questo, sarà cane colore con la C maiuscola. Per cui io posso inserire dentro un tag un qualunque attributo con un valore e poi posso richiamarlo come se chiamassi una funzione o un pezzo di database, un campo in database. in la struttura semantica della pagina vi dicevo ormai è assodato no, che le pagine hanno una serie di pagine web hanno degli elementi abbastanza standard hanno un header, cioè una testata hanno un, una base, un footer hanno all'interno andate a vedere cos'è che ha uh, il tipo di sito personale che ha spopolato negli ultimi anni, il blog è un blog che cosa è fatto? è fatto di, io non so quanti voi, penso Parecchi, ma hanno l'esperienza del, del primo web le pagine personali erano qualcosa di quanto più fantasioso ci potesse essere e immaginato nella forma più fantasiosa poi mano a mano si è arrivato a, ad avere dei formati condivisi <coughs> comunque no il blog è spopolato, per cui a questo punto perché non introdurre dei tag specifici che già mi danno un'indicazione su che porzione di pagina è quindi ci sarà un header è stato interrotto il tag header il caso interno può contenere un tag che è HGroup, chi cioè un pezzo di codice all'interno del leader con una struttura, ma anche il tag map. Cosa serve il tag map? A identificare il mio menu di navigazione. Questo ha un senso, badate, perché se, il mio menu di se io sono sul pc di casa, il mio menu di navigazione avrà una forma, ma se io vado sul tablet, io quel menu di navigazione lo devo trasformare. Ora, piuttosto che trasformarlo con 3.000 funzioni, facendogli, a quelle funzioni di un linguaggio esterno, facendogli capire che quello è il mio menu, io già ho il tag che mi dice quello è il menu. All'interno, superato praticamente l'iter del documento, avrò delle sections delle sezioni posso avere n sezioni di documento ogni sezione può contenere ad esempio un articolo un articolo che a sua volta avrà una testata header magari il titolo e il sottotitolo avrà un contenuto che io posso marcare con i tag comuni per la marcatura del testo e avrà un footer un piede dove magari c'è una firma, c'è un copyright c'è una data rispetto all'articolo Va bene che come la pagina ha un iter quindi non so il documento anche per la pagina in generale io posso inserire un footer, cioè una parte inferiore dove inserire alcune informazioni e qua ritorniamo al discorso della diciamo dell'embeddare contenuti esterni uh, l'esempio più semplice per chi ha esperienza di HTML HTML classico è quello di includere un'immagine se voi avete mai fatto un tag per immagini sapete che io faccio img src uguale source, src sta per source ma perché io posso mettere un qualunque puntatore all'interno può puntare sulla stessa directory del mio sito, ma può puntare anche su una directory di un sito che è dall'altro lato dello Stato o all'altro lato del mondo. Cioè, posso anche mettere un web link, no? E lui mi va a renderizzare l'immagine. La domanda, che si sono posti anche HTML5, ma le tecnologie di oggi, la potenza di calcolo, non ci permette di espandere questa cosa? Sì, per cui è stata espansa a ah, sorgenti audio, Canvas, che significa praticamente sorgenti eh, script in javascript che fanno delle animazioni c'è un tag per il proprio embed Iframe, che era un tag che è stato lì per essere scartato più volte, invece è ritornato in vita il classico IMG mat, per includere una porzione di codice che è una funzione matematica un oggetto generico un file SVG che è un file <coughs> uh, praticamente um, tutoriale quindi quando, per quanto ridimensionerò la pagina il mio SVG sarà sempre lo stesso non perderà mai in termini di qualità e il tag video che insomma probabilmente poi a conti fatti è quello che più stimola un po' tutti quanti nell'utilizzo di HTML5 vedere come poterlo includere un video senza dover dipendenti da quello o da quell'altra chiave. La cosa bella di HTML5 è che essendo poi una formalizzazione abbastanza stretta che però libera da una serie di legacci prevedenti, ha permesso la nascita e poi essendo un bouquet molto più ricco che si interfaccia con javascript, con che offrono delle, delle, delle animazioni, offrono delle sfumature di colore così senza dover usare immagini no? e ha permesso la nascita in breve tempo di quelli che si chiamano framework di sviluppo in appertena delle scene. Che cos'è un framework di sviluppo? Uh, detta semplicemente, è un uh, sito preimpostato con già tutta un'organizzazione della pagina ferrea, funzionante diversi quindi non devo più preoccuparmi di crearla da zero no ce l'ho già là e la mi funziona e con tutta una serie di mh, funzioni integrate che possono essere più ampie o meno ampie uno dei framework più mh, diciamo che ha avuto più successo si chiama boilerplate eh, già dalla descrizione html5 Boilerplate vi aiuta a costruire veloci uh, web app che siano veloci, robuste e adattabili uh, una tecnologia e questo lo vedremo sempre mobile friendly uh, ottimizzata per Google Analytics, analytics. E, poi ci sta insomma con tanti documenti che coprono decine, dozzine e dozzine di tips e tricks l'altra che è carina eh, si chiama Skeleton io ho utilizzato Skeleton non ci sono divertito proprio di ho fatto qualcosa è veramente essenziale cioè mh, rispetto per esempio a boilerplate o a quella che vi faccio vedere dopo che offre tante funzioni Uh, Skeleton è proprio una struttura di pagina essenziale e pulita, non offre quasi nessuna funzione aggiuntiva, anzi, prima c'erano in uh, JavaScript che faceva delle pitture così, nell'ultima versione hanno sfrondato anche questo ed è proprio una struttura HTML5 gira con una griglia a 12 colonne che è possibile espandere o ridurre e che funziona veramente bene su diversi tipi di formati di pagina e di uh, uh, supporto L'altro, e qui parliamo praticamente in questo momento di chi la fa insomma la regina dei framework HTML5 e cioè Bootstrap che è un prodotto di Twitter e, ed è veramente incredibile perché rispetto agli altri, ha eh, ah, una notevole semplicità d'uso, non, non che gli altri siano difficili, però Bootstrap è pari in questo senso, ma offre veramente una quantità di funzioni incredibili per fare le cose più disparate. Faccio vedere, vale la pena, questo è il sito di Bootstrap, che è attualmente la versione 3, e solo per farvi vedere, ecco qua uh, queste sono le componenti CSS che sono già in buzza, cioè che voi dovete solo imparare a utilizzare, non dovete costruire ex novo, una griglia una serie di elementi tipografici tabelle form, bottoni che sono già preimpostati per cui basta aggiungere una semplice classe per ottenere un effetto sul bottone niente di particolarmente difficile uh, queste sono le componenti e quindi ci sono le Glyph-icons sapete che sono le Glyph-icons? Allora, vi spiego brevemente uh, se io devo fare un sito con 30.000 iconcine o metto 30.000 file nella mia cartella img per cui poi devo richiamarmi iconcina per iconcina oppure qualcuno ha pensato cioè visto che un'iconcina di queste magari pesa un k byte 100 iconcine peseranno 100k byte se messe insieme che tutto sommato sono qualcosa di veramente ridicolo, no? come necessità di caricamento allora io faccio un unico file di icone e questi sono i altri file dopodiché col CSS eh, io vado a richiamarmi solo il pezzo di immagine che mi serve Sì, così dire sì. il Windows, non serve l'ordinare tali, tali Probabile, sì, quindi per cui sì. eh, quindi ah, mh, se vi faccio vedere qua se che ha Bustra sono veramente tantissime sono di uso estremamente comune ed sono un unico file perché io non devo sapere la, il posizionamento x, y della file. a me basta sapere il nome e io creo praticamente un oggetto che ha come classe il nome della file e mi viene per quelli con Cina, senza, in quell'iconcina in quell'oggetto vuoto senza dover andare a richiamare l'immagine Dopodiché ha una serie di componenti JavaScript che sono particolarmente interessanti, incorporando un framework JavaScript di cui ho parlato prima, il nome jQuery, permette di fare una serie di transizioni, cioè fade in, fade out di una pagina, ehm, oppure di avere una, senza dover programmare più di tanto. Uh, semplicemente aggiungendo una classe all'interno di un elemento, di avere una finestra modale. La finestra modale è quella, per esempio, quando fai il login, la finestra diventa nera e appare una finestrella più piccola, bianca, con il form per il login in, in evidenza. Quella è una modal window. Fare dei menu drop down, uh, creare un menu con una pagina con dei tab. Dopodiché, l'altra cosa bella di Bootstrap è che ha questa possibilità di essere customizzato. Cioè io vado sul sito, scelgo le componenti di cui ho bisogno e alla fine faccio download. Comunque ah, alla fine, me lo vado a tirare giù e mi tiro solo quello di cui ho bisogno di cui avevo bisogno. Quindi se io ho già in mente cosa devo fare con il mio sito, ho trovato una riduzione di spazio che fa sempre bene, no? consumare meno spazio e meno memoria. O perlomeno, insomma per me, che vengo da, da mezzo pareti, veniamo da anche calcolare il KB e il megabyte, ci sta, insomma, avere un framework ancora più piccolino. Vi faccio vedere, tanto per dire, eh? Ah, questo qua è un, è un giochino mio che uh, praticamente ho fatto con Mustra e JQuery. E cosa ho fatto? La domanda è questa. Quando faccio una pagina con dei tab, i tab sono questi, no? Cioè le, uh, le schedine su una stessa pagina. Perché devo caricare tutti i tab contemporaneamente quando carico la pagina? servirà a caricare solo il tab quando lo richiamo. Okay. Allora, Infatti l'ho chiamato just load if you need". Cioè caricalo solo se ti serve. Allora questa qua è una pagina normale, quel tab. Cioè quando io ho caricato questa pagina, fatta con Bootstrap e jQuery, lui si è caricato tutto il contenuto dei tre tab Quindi questo lungo Lore Mips 1 che ci ho messo, questa serie di fotografie. No, pizza surgelata <ride> questa orribile pizza surgelata che mi ha rovinato la vita una sera <ride> dei museo Tu siete e infatti il tempo di caricamento 10.033 millisecondi dopodiché implemento 5 ma 5 veramente righe di codice in jQuery e faccio la tanto per dirvi, che questo già è fatto con bootstrap no, appunto per fare queste cose che sono i tab io ho semplicemente preso un pezzo di codice e l'ho codice la classe dei tab e lui automaticamente mi ha fatto tutto il tab non ho dovuto scrivere il codice particolare ma se io vado a richiamarmi il just load if you need, il... ecco qua, execution time 48 minuti una bella differenza insomma, questa è la stessa pagina ma è caricata ora in questo momento è caricata solo la prima parte cioè questa se io vado sulle foto <coughs> ecco. comincio a caricarmele una per una ma ora, non prima Quindi, e tra l'altro non so se avete visto no, che la foto si è caricata con un effetto di sfumatura ecco, eh, quello è sempre un comando di bootstrap per cui io al tag dell'immagine aggiungo una classe che si chiama feed -in. e lui mi fa il feed -in della fotografia e non ho dovuto fare nient'altro tornando al nostro, ai nostri framework l'altro framework di cui vi parlo è jQuery mobile jQuery mobile che cos'è? è, è un'estensione di jQuery dove vengono aggiunte a jQuery delle funzioni che supportano le gestures per i sistemi mobile per fare un esempio banale insomma uh, su, un, cioè, su uno smartphone probabilmente è molto fastidioso utilizzare un menu attendita con vari no? a un certo punto comincio a uscire fuori dal mio smartphone e non mi trovo più bene. invece allora, questo comportamento normale sulla pagina web JQuery Mobile, se io implemento in jQuery Mobile, automaticamente viene trasformato in che cosa? In delle pagine differenti, per cui io clicco sul primo menu, spostamento della pagina, nuovo menu, clicco sul sottomenu, anziché aprirsi il sottomenu, la pagina si sposta e appare il sottomenu. E quindi lo posso scorrere con altra cosa, però, sul mobile il doppio clic non ha senso, è difficile, non è che posso stare così e quindi praticamente lui tutti quei comportamenti, cioè mobile, quei comportamenti, le gesti, le azioni che compono, mh, portano a un doppio clic che posso avere sull sul web, me le trasforma in qualcos'altro. Ve lo faccio vedere perché offre una cosa veramente carina, è veramente che aiuta parecchio nello sviluppo, e cioè una... Questa è la pagina di jQuery mobile ecco, vi offre un ambiente di sviluppo sulla stessa pagina web molto basilare ma molto utile cioè voi andate praticamente, a creare la base della vostra applicazione mobile già sul loro sito poi ve la scaricate e ci andate a mettere tutto quello che volete attorno ad esempio voglio ho questa, questa vedete che più o meno simula lo schermo di, un, di uno smartphone o di un tablet voglio aggiungere una barra di navigazione la prendo la trascino qua mi sa che ho tirato il bottone oppure una mappa no. posso prendere un page interno che vado a mettere qua modifico quando ho fatto la struttura principale della mia applicazione ovviamente qua siamo su un paradigma che da qui non si sfugge cioè io l'applicazione prima la progetto cioè non è che comincio a lavorarci e la faccio così prima la progetto devo avere l'idea, come quando dire, fate un sito prima dovete creare il database che sta alle spalle Tutta quella, è quello che poi mi darà la struttura che si trasfera sulla pagina web non è che prima create la pagina web database. è uno degli errori di sviluppo più comuni che ci stanno nel mondo web, no? Quello che parte uno e comincia a fare la pagina, dice, ah, mettiamoci un database alle spalle no? Prima crei il database, allora, qua prima tra virgolette ingegnerizzo la pagina con questo, poi me la scarico e vado a fare le modifiche del caso. E fino a tutti, insomma, io con jQuery mobile mi sono divertito e l'anno scorso. La pizza. No, se riuscivo a fare la pizza con Giglio non ero qua, stavo a Las Vegas a fare... Mi sono divertito e ho fatto questo. Cioè io avevo un problema al lavoro. Uh, io faccio un manuale, facevo dei manuali per utilizzare, uh, con delle procedure. E scoprivo che nessuno leggeva i miei manuali. Specialmente, uh, io faccio un lavoro abbastanza coordino dei tecnici che lavorano nel territorio. Per cui, io gli facevo i manuali con le procedure. E scoprivo che loro stavano sempre a chiamarmi perché non leggevano le procedure. E mi dicevano: Ah. Uh, sono arrivato a dirmi dai, è noioso, e scusami la prossima volta scrivo un romanzo e ti piacere di più a, uh, oppure uh, sono arrivato a dire eh ma non ho tempo oppure guarda che io sto sempre in giro con lo smartphone la sera torno a casa, l'ultima cosa che voglio fare è aprirmi il tuo doc Allora praticamente mi sono un po' divertito con JQuery Mobile e ho trasferito quello che era il mio manuale su una serie di uh, schede di database che vanno a vedersi in un'applicazione per mobile. Per cui ho chiamato questa cosa OnFly, è il mio primo progetto, tra l'altro, usato anche per imparare GitHub. E ho fatto qua degli esperimenti. Ecco, questa qua è, viene fatta vedere, appunto, faccio vedere come apparirebbe se fosse uh, in, all'interno di uno smartphone. Ecco qua, vedete. Uh, ovviamente tutte le funzioni che possono essere cioè con lo smartphone non è che puoi mettermi a cliccare 3.000 tasti vuol dire che se io clicco la prima lettera I voglio avere subito tutte le parole all'interno del database con la lettera I e quindi completamente automatico all'estrema potenza perché devo essere veloce e non ho la stessa mobilità che ho sulla tastiera per cui e esce la I, joy infos ha bisogno delle informazioni della scheda che ti dà le informazioni Scelgo Infos e esce la scheda con i numeri di telefono, l'helpdesk desk dell'ospedale. In questo caso è una simulazione, potrebbe essere un sistema che funge in un ospedale. Così, anziché avere un unico help desk, l'utente che arriva, nostro, si collega alla rete dell'ospedale, va sull'applicazione dell'ospedale, mette una parola e già sa radiologia. Radio, che c'è scritto il reparto di radiologia è aperto dalle alle, e devi fare questa cosa e questa cosa. E eh, vi dico la verità no, poi esperienza ce l'ho però non è stato abbastanza facile utilizzare quel tool online di jQuery mobile poi scaricarmi quello che mi serviva ed è adattato, parliamo forse di una settimana di gioco eh, fuori dall'orario di lavoro, la sera tornato a casa 30 ore, e mi sono divertito poi ci ho agganciato alle spalle qualche script di PHP un database SQLite e così via quindi query mobile venderla nativamente. Che è successo, Paleo? Basta andare, Si vede questa cosa in documento chiuso, come si aveva? Ah, ecco. l'altro oltre jQuery mobile l'altro framework che mi si a far vedere è questo si chiama Lime.js già se vedete la descrizione capite perché risulta sul cioè vi eh, permette in automatico di costruire dei giochi in HTML5 cioè ha tutte le funzioni è eh, una serie di che vi permettono di non fare come ho fatto io l'applicazione generica, questo è orientato a costruire dei giochi online. Una de, de delle cose per cui sta avendo successo HTML5 e JavaScript che si integrano bene per ricostruire o delle, de, delle interfacce che controllano i giochi, perché hanno delle funzioni tipo drag and drop, trascina, copia e incolla, che possono, immaginate... Che so come si chiama? Angry Birds, no? che tu devi tirare e poi lanciare l'uccello. Ecco, questo qua è se volete divertirsi a fare dei giochi online, da, da mettere online, partire da questo framework qua. Che vi dà una serie di utilities e facil facilitazioni. Questo invece è un tool, si chiama Initializer. Questo initializer è carino perché tramite una sola interfaccia vi permette di avere o un progetto di HTML5 uh, boilerplate oppure un progetto generico di HTML5 responsive che sia già responsive quindi che sia già adattato automaticamente se utilizzate una piattaforma Uh, che sia il C o il tablet o lo smartphone e questa è una novità che non lo sapevo fino a ieri sera che mi permette di scaricare un progetto boostra già bello e funzionante con una serie di opzioni e poi per esempio se io scelgo qua fine tuning allora, che cosa vuoi? Vuoi il template o non lo o vuoi? il template bootstrap oppure... No, ve lo costruisco dopo, voglio solo la struttura. Vuoi una serie di... Questi sono de, degli aiuti su HTML5 per la compatibilità. Lo vuoi jQuery? Come lo vuoi? Lo vuoi minimizzato? Fa così, va poco, va veloce... Tanto, oppure lo vuoi, lo, lo vuoi intero per sviluppatori perché ci vuoi mettere mano sopra? non vale la pena cioè, cioè, lasciamolo così come è così vuoi già che ci siano incluse le classi per la compatibilità con Explorer che è praticamente la dannazione no? di uno fa un minimo di sviluppo web era quanto di più odioso ci sia andare a fare un bel lavoro smazzarsi, vedere che funziona con Chrome Firefox, Safari su una, due, tre piattaforme e poi vai su Explorer Ma, e ti cambia qualcosa con gli ultimi explorer non tanto beh, appunto, cosa vuoi? vuoi la pagina 404? vuoi il file dei robots? vuoi la pagina degli humans? e così via e l'ultima cosa di cui vi parlo no, questo è un altro tool si chiama HTML5Maker <coughs> e però è orientato alle funzioni che creano piccole animazioni sulla pagina quindi ha già inventato, inventato tutte quelle funzioni che permettono questo, di uh, muovere un oggetto, fare uno zoom cose che sono state incluse con HTML5 CSS3 e che in qualche modo sono un superamento di flash perché cioè, incorporano una serie di bei effetti che aveva flash però con una maggiore compatibilità la differenza quale vale non è piccola vi faccio solo un esempio se io devo fare un'applicazione e la faccio in flash ho poche probabilità che un non vedente riuscirà ad accedere alla mia applicazione. Se io la faccio in HTML5 è tutto codice, per cui lo user agent, cioè il browser, saprà che se l'utente dall'altro lato in quel momento è un non vedente, perché il non vedente si è settato il browser con una serie di caratteristiche per non vedenti, escluderà le parti che in animazione che il non vedente, al non vedente non servono farà emergere solo quello che vi serve e gli darà il testo così com'è con la lettura. Per cui HTML5 eh, hanno, con HTML e CS3 ha fatto questo sforzo, superare flash perché um, dava tanti problemi di compatibilità per quelle che sono eh, le applicazioni appunto per uh, non vedenti ma anche per altri settori e ricreare per i normodotati gli stessi begli effetti senza i quali sembra che a un certo punto non si viva <ride> e l'ultima cosa di cui vi parlo è questo servizio online si chiama Wix non è una cosa molto Linux, è un servizio che ti offre di fare pagine web online è un servizio proprietario, gratuito ma proprietario non è una piattaforma libera Uh, ti fa fare pagine web, tra l'altro senza saperne niente. Tutto con dei menu di trascina, copia e incolla, drag and drop e tu fai delle ottenne. Altre... Però è interessante la storia di Wix. Perché qualche anno fa, praticamente Wix nasce come piattaforma flash. Per cui tu ti iscrivi a Wix, facevi il tuo sito con il drag and drop e dopo avevi un sito in flash. Qualche anno fa loro migrano da Flash ad HTML5, ricostruiscono da zero la loro applicazione. Allora, la loro applicazione è in HTML5 e ti fa fare sì in HTML5 senza sapere niente di quello che, fa, che stai facendo però, guarda caso, l'aver scelto una tecnologia in qualche modo libera di maggior utilizzo, di maggior diffusione che sia una tecnologia che è uno standard per il web li ha portati a una crescita notevole tant'è e Scrivono su Wikipedia Italia, eh, Wikipedia, la versione anglosassone, il passaggio ad HTML5 si è risultato di grande successo e ha attratto ulteriori 25 milioni di utenti. Quindi, in un anno, guadagnare 25 milioni di utenti non è poco, insomma, è una bella cosa, semplicemente avendo scelto una tecnologia che gli permetteva maggior flessibilità e maggiore utilità. Io ho finito, se ci sono domande da parte di la luce la da parte no, no. la perché partita...